tu fai sta cosa, cioè. per me è una rottura di scatole invece enorme il fatto di metterti lì e tu lo sai, io mh, ho un assistente che si occupa è anche Federica, ma in questo caso non è una Federica, che mi monta i video, viene a casa mia, mi, mi fa le riprese, mi monta i video, me li mette su Facebook, me li mette su YouTube, me mette su Instagram, io non ne voglio sapere, cioè io non ce la posso fare. E tu invece ti metti lì e um, ti fai il video, ti riprendi, ti monti, monti, potrebbe essere un po' strano come che cosa, e, e, e, e ti er metti e ti metti su... Instagram e poi ti monti in un modo diverso e ti metti su YouTube. No, sì, più o meno, più o meno faccio così. Però... Ma cioè, ti piace farlo? No. No, no, però lo no, no, no. Lo faccio sì, un po' mi piace, no? nel senso che io eh, so, sono nato su, su internet. Il mio primo, la mia prima es esperienza su internetosa è stata perché lavoravo per un'associazione nel 2006 e il tipo dell'associazione mi ha detto, ascolta, il tuo incarico è fare marketing su internet. E Allora io mi sono messo lì, ma nel 2006 fare marketing su internet era una roba da ingegneri astronomici, cioè una roba impossibile, Devi conoscere l'HTML, i keyword, cioè riuscire a fare una pagina internet era una roba… Rispetto a quello montare le storie di Instagram è un gioco da ragazzi, mm -hmm. cioè quindi io arrivo da, quella, da, da quel background, nel 2007 ho aperto il mio bloghetto. Psicologia neurolinguistica. Esatto, Psi, mescolando insieme la psicologia con la PNL, che allora era il mio amore di quel periodo lì e, e lì è stata tutta una scuola. Nel 2007 scrivevo solo articoli, nel 2009 mi viene l'idea di trasformare gli articoli in audio, la chiamo audio newsletter e nel 2014 quell'audio newsletter diventa un podcast. Fantastico. Non appena c'è la possibilità di trasformare questa cosa qua con Spreaker, che è una roba che non gli facciamo pubblicità perché nell'ultima assistenza non sono stati molto simpatici, e però con Spreaker mi dà la possibilità di, di creare un podcast e da lì nasce... Il podcast più seguito in Italia su, su, esatto, su la psicologia esatto. Però non ti piace fare il montaggio. Le no, no, no, no, io dovere, dovere. È dovere, ma io sono molto ossessivo, come tu dicevi prima, io sono. All'inizio è dovere, poi quando entra l'ossessione è quasi piacevole, no? Cioè perché mi, mi consente di, di mettermi lì, poi ogni tanto mi piace riguardarmi più che riascoltarmi. Ma mm. riascoltarmi mm. sono. Eh, c'è un'insofferenza nel riascoltarmi, tutte le settimane sono lì, ascolto mezz'ore di miei audio dove io parlo. Vabbè eh perché ti devi montare per questo dicembre. Esatto, ah, sono lì, faccio l'editing al mio podcast e, e riascoltarmi è una piccola tortura. Ho provato, ho pagato una ragazza per mm. sei mesi per fare il montaggio dei miei podcast, ma non ce la faccio. Non ce la faccio perché se, quando riasco lo, lo riascolto devo rieditarlo. Ah, okay. ok, quindi alla fine... Oh. Perché la PNL non è più il tuo amore? Non è più il mio amore perché io nasco, cioè tipo io, nel, io incontro la PNL nel 2001 più o meno, al mio secondo anno di psicologia. Mm. Quindi io studiavo psicologia dinamica avanzata e studiavo la PNL. Quindi certo. come se studiassi... Esattamente. Da un lato avevo il massimo della complessità il massimo della complessità nella psicodinamica, nell'altro lato avevo il massimo della banalizzazione della psicologia e, e non riuscivo a far col, eh, collimare queste due cose, però succede una roba che io avevo sempre avuto paura dei fuochi d'artificio, ok? Un po' di paura dei fuochi d'artificio, e mentre leggo uno di questi libri, di Bundler, faccio un gioco e mi passa. Fantastico. E io dico, ma vabbè, i miei professori mi diranno che sta roba sta, è una cavolata. Però su di me ha funzionato. Allora un mio vicino di stanza, perché io vivo in una casa dello studente, ho fatto l'università in una casa dello studente. Il mio vicino di stanza mi dice: Sai, io ho paura dei coltelli. E io dico: Vieni, in stanza da me, gli faccio un giochino di PNL e gli passa anche a lui la paura dei coltelli. E io dico: Allora c'è qualcosa. Che non va. Che non va, esatto. O sono io che sono mago, oppure c'è qualcosa che funziona all'interno di questa struttura. Così la studio, l'approfondisco. Entro molto approfonditamente nel campo della PNL italiana. Conosco molti degli autori americani in questo ambito. Conosci di persona? Conosc di, persona ah. di persona, conosco Steven Gilligan, Robert Dills. Ah. Eh, e non mi piace. Non che non mi piacciono loro perché loro sono persone splendide, ma non mi piace il background che ci sta dietro, cioè le persone che portano questi esperti in Italia. Mi accorgo che non sanno niente che non capiscono niente e che banali e che ce l'hanno sempre con noi psicologi senza considerare che quella roba lì è psicologia. Certo. Cioè non è che la PNL non sia psicologia, la PNL è il bignami della psicologia. Quando loro dicono no, ma noi l'abbiamo presa, cavolate, non è vero, quella roba lì è un po' di Milton Erickson, un po' di Fritz Persson, loro lo dicono, lo dichiarano apertamente, però cosa fanno loro? Quando fanno un corso dal vivo, partono e dicono questa roba mica è da psicologi. No, è da psicologi e come? E allora lì inizia un po' di attrito con la PNL, soprattutto quando studio il modello vero, Ericsson. Certo. Approfondendo Ericsson mi accorgo che, che è una banalizzazione del modello ericksoniano, la PNL. Anzi, in certi casi è una è l'estremizzazione dell'aneddotica ericksoniana, cioè, per chi non lo sapesse Milton Erickson diventa famoso soprattutto per i racconti che vengono fatti su Milton Erickson e questi racconti sono già, su cioè, già sul sopra le righe eh, per loro, la PNL li porta all'estremizzazione all perché quello è il marketing, il marketing per vendere è raccontare che c'è stato quello lì che ha ridato la vista a un cieco con una tecnica di PNL. E sappiate che non ci sto andando lontano, perché ci sono trainer anche italiani che raccontano di aver ridato la vista non tanto a ciechi, ma a persone che ci vedevano pochissimo e con una magia ipnotica sono tornati a vedere. Ecco. Fantastico. Eh. Uh, io, io non amo molto la PNL, anch'io. Non l'ho mai amata molto. C'è stato il periodo del uh, wow, cos'è sta roba, poi. Boh, non lo so, legge, avevo letto prima Pragmatica della Comunicazione umana, Milton Erickson, le opere, le nuove vie dell'ipnosi di Ale, che non è proprio quel più, è il più facile. Poi anche terapia non comune, quello però successivamente. E mi sembrava anche, come dici tu, la banalizzazione. Però, c'è una cosa, ehm, bella, no? Che non so se voglio approfondirla, però l'idea è, è un argomento che mi stuzzica sempre. L'idea del vai all'università. Abbiamo in Italia una forte impostazione psicodinamica e cognitivista a seconda un po' del, anche sistemica, a seconda un po' delle, delle aree geografiche e arriva la tecnica di PNL, potrebbe essere di chissà che cosa, che in, non in, in una seduta, in sette minuti ti risolve, la no, poi non sempre, però in alcune situazioni anche la fobia specifica e eh no, non è vero, non funziona allora non era veramente una fobia specifica no? eh, perché se la risolta in sette perché da definizione in natura la fobia specifica si risolve in sette sedute minimo no? poi oggi ci sono in realtà eh, molte, molti anche articoli di ricerca cognitivo-comportamentali sulle fobie specifiche risolti in una sola seduta eh, però beh, no, era solo uno spunto vita perché non volevo chiedere questo ma eh, Gennaro Romagnoli io mi immagino PNL, ipnosi, non cronologicamente in generale, PNL, ipnosi, meditazione. Ah, sulla meditazione te lo chiedo dopo perché la cosa che voglio sapere di più, in realtà perché io non so niente di meditazione. Cioè, so, ho praticato un po' di Zazen, faccio un po' di meditazione ogni tanto, però non so niente di meditazione usata in psicoterapia, ok? Però te lo chiedo dopo. Ipnosi, cioè tu. Tu che fai col paziente? Usi l'ipnosi? Usi... Che, che fai? Che faccio? Cerco di capire come capisce. Sì. Per essere molto semplice. Di capire come capisce, sì. Capire sì, sì, sì, sì, come lui struttura il suo modello del mondo. Uh -huh. E cerco di... Se, se noto che il problema è lì... Nel, problemo, nel mondo, tipo, la persona arriva e mi dice: 'Il mondo è tutto, è uno schifo'. Mm -hmm. Perché? È uno schifo perché nella società non c'è meritocrazia. Allora io gli chiedo che cosa intendi per meritocrazia? E inizio a distruggere, tra virgolette, o meglio, a decostruire, per usare un termine più filosofico, quello che lui ha come rigido nella testa. Da questo. Sì, scusa. Da questo emergono delle metafore, diciamo questo è un modo molto più. Queste metafore, io me le scrivo. Metafore che fa uscire fuori che, lui? Che, che dice il paziente. Ok. E le uso nell'ipnosi. Ok. Ecco, questo è più o meno un modo molto banale. Quindi, quindi, quindi, quindi tu che cosa fai? Parli con la persona, cerchi di capire come vede il, il mondo. Cioè, ti immagini proprio, ti, ti fai delle frasi che poi. Uh, sono rappresentative del suo modo di vedere le cose e immagino anche di comportarsi. Escono fuori delle metafore, cioè la persona utilizza, come utilizziamo nel linguaggio di tutti i giorni, dei modi metaforici di descrivere alcune mm. cose. Scusa, prima di fare questo, tu con le domande decostruisci quelli che male in PNL erano la generalizzazione, la distorsione. Diciamo così: ok, vai a indagare per odio tutti, tutti, ma non tutti gli uomini, tutti gli uomini, non tutti gli uomini, i banchieri, tu cioè arrivi a destrutturare in questo senso, ma poi odi, non è che li odio, non mi sono andato perché alla fine non mi hanno dato l'assegno, il finanziamento, l'assegno. Uh, escono fuori delle metafore, poi transipnotica, cioè li metti in trans. Non sempre, non sempre, non sempre perché delle volte ritengo che sia inutile o pericoloso utilizzare mm -hmm. la transipnotica, okay. con persone particolarmente sbarellate, diciamo così, cioè okay. persone particolarmente dissociate, già nel okay. loro racconto, già in quello che quando sono dissociate non uso l'ipnosi eh, esplicita, diciamo così, formale, con conversazionale. Un, po', un po' conversazionale, soprattutto rivolta a far emergere le loro tentate soluzioni, le, le eccezioni, le risorse quindi quando non uso il modello ipnotico uso un modello sì. più simile al, al vostro e, e poi da lì cerco di, eh, mentre il paziente parla, mi immagino che cosa potrei fargli fare a casa, perché anche uh -huh. questo è molto importante per me, dargli dei compiti da fare a casa che sono sempre un po' diversi ma che ricalchino la scuola, uh -huh. le, scuola la strategica, il focus eccetera. E poi la mia idea, molto in linea con la terapia a seduta singola, è che non potremmo mai più rivederci Ok. e quindi io glielo dico anche al paziente, io glielo dico proprio esplicitamente. Gli dico questa potrebbe essere la nostra ultima seduta che ha anche uno stile ipnotico perché potrebbe essere l'ultima seduta perché tu guarisci oggi, certo, non bene, necessariamente bene. perché non tornerai in seduta. Carino. Allora uso questo giochino. E, ci e, e lo vedo subito quello che dice no no, no ma dottore ma io torno, eh? spaventato, no no ma io... <ride> <ride> e in questo modo, eh, negli anni senza farlo a posto ho creato un, un modo per capire, intanto se torna, <ride> in modo molto banale, e poi a delle volte funziona davvero in pochi, in meno sedute di quanto dovrebbe, tra virgolette, accadere, anche perché delle volte avendo molto seguito su internet la persona arriva dalla Sardegna non è che poi posso chiaro cioè non è che poi posso rivederla davvero tante volte e quindi questo due domande questo di dirgli potrebbe essere la nostra seduta, ultima seduta riuscì solo in prima seduta o in altre sedute anche? Quasi in tutte le sedute. Quasi in tutte le sedute? Quasi a un certo punto diranno… E basta. Allora, ho capito. <ride> e basta. Okay. Qualcuno me lo dice. Questa, dottore, questa è la mia peggiore fantasia per cui non me lo ripeto per piacere. Ah, beh, pensavo che ti dicessero, dottore, questa potrebbe essere la mia ultima seduta. No, no, però… Carino, carino. Um, I tempi come, come ti te li gestisci tu? All'interno dell'ora, del, dell diciamo Cioè, così. ti dai un'ora, ti dai… Allora, io sono molto prolisso, per cui mm. delle volte… Eh, se io ho un'ora di tempo me la prendo tutta, okay. se ho due ore di tempo posso anche sconfinare tranquillamente nell'ora e mezza dopo. Okay. Ieri è venuta una sportiva, è diversa, una super campionessa per cui ci tengo particolarmente che il lavoro funzioni, avevamo un'ora è stata tre, perché non avevo nessuno nel pomeriggio, ho tenuto il pomeriggio solo per lei, certo. lei è venuta dall'estero, ha preso l'aereo, è arrivata per fare la seduta, mi sembrava anche brutto farle. Un'oretta, certo. quindi però ammettiamo che sia un'ora, in, in quell'ora di tempo io faccio all'inizio: se è la prima volta che ci conosciamo, ti chiedo perché sei qua, no? cosa ci fai qua, ti chiedo che cosa ti aspetti da quello che, che sto per fare, poi molte volte per tirare fuori gli obiettivi, chiedo, faccio la domanda della bacchetta magica, se avessi una bacchetta magica. Immagina domani, esci di qua, stai bene, raccontami la tua giornata. Mm -hmm. E poi da questa cosa qua emergono tutte le... Quello che ho capito in questi anni è che io devo restare sul pezzo perché io tendo a divagare, no? Ok. Eh, quindi, vabbè, quindi faccio molta fatica a restare sul pezzo, quindi mi faccio dei, degli asterischi quando ci riesco. Cioè, io ho un quadernetto... Ti, ti dai il rinforzo positivo? Esatto, bravo. <ride> io ho un quadernetto. Il mio quadernetto è fatto così, non c'è scritto quello che mi dice il paziente, ho scritto tre cose: le prescrizioni, gli eventuali traumi molto forti, perché effettivamente se trovo un trauma principale e lo tratto può funzionare anche in pochissime sedute, uso l'MDR, qualsiasi tecnica, anche la PNL funziona benissimo, l'MDR è similissimo alla PNL. E tr e metafore, queste sono le mie tre: PR, prescrizioni, tr. Io scrivo così okay. tr e met, che sono le metafore, queste sono le tre cose. E in più faccio degli asterischi tutte le volte che mi accorgo che riesco a restare sul pezzo, che mi sono. questa è una sorta di meditazione okay. all'interno della seduta. Quindi è... Ok, sono sul pezzo, bravo. Bravo, bravo. bravo. Cioè, no. Esatto. Se non ci sono asterischi, vuol dire che ho parlato di tutt'altro. Ah, carino, carino, carino. Okay. Simpatico. Ok. Mi <ride> sono molto più ossessivo, stranamente. <ride> eh, abbiamo fatto anche un. per terapia e storia singola. Abbiamo fatto un, un flowchart, un diagramma di flusso, no? eh, E spesso ce l'ho in mente, devo fare questo, questo. Però non sono così ossessivo, in realtà. Anche prendendo spunto da Federico, mi sono un po' un po' molto, molto, molto deossessivizzato, perché se rimani in quello, no, ti perdi il paziente, um, però c'è una cosa su, su, sui tempi, no, Milton Erickson era famoso perché faceva a volte anche ste ipnosi da 4 ore, da 16 ore, 2019 è impossibile, cioè non, non campi no, mm -hmm. da un certo punto di vista, ma poi anche magari il, il ritmo con cui viviamo le cose, no? E, un tuo commento su questo, una volta chiesto questa cosa a un, a un collega uh, ipnoterapeuta, lui mi disse, Sì, questa è la questione del, ma Erickson, era ericksoniano? Eh sì. Io invece la metto con Erickson, ericksoniano, sono gli ericksoniani che non sono ericksoniani, ok? Eh sì. Okay? Allora, io, io credo che tanto, innanzitutto, Erickson viveva in un, in un periodo storico in cui. C'è un cavolo da fare. È bravissimo. In Texas poi. In Texas Erickson veniva pagato che, che lui facesse le pulizie o che stesse quattro ore col paziente. Veniva lo stesso. E quelle sperimentazioni di quattro ore le faceva casualmente in ospedale, mica a casa sua e quando le faceva a casa sua, lui andava fuori a fare giardinaggio, mentre il tipo era dentro in trans. Cioè Quindi lui non perdeva mai tempo, quindi... Genio! <ride> Perché o lo faceva lui il giardinaggio, o il paziente faceva il giardinaggio per lui. Ci cioè, abbiamo capito un caso, <ride> sempre casa sporca. <ride> e poi credo che questa, questa, queste storie portino i nostri colleghi a credere che la transipnotica sia uno stato magico in cui io ti metto. Tu diventi così aperto che ci butto dentro quello che voglio, chiudo e me ne vado a casa. Ma non è così. Cioè, se tu riesci a impacchettare, come direbbe Zaigo oggi, che lui dice che creare il pacchetto di impacchettare per bene il tuo messaggio non hai bisogno di 40 minuti di transipnotica per farlo arrivare. Hai bisogno solo che la persona sia particolarmente predisposta ad accogliere quel tipo di messaggio. E il lavoro di Erickson era tutto intorno certo. a questo era la sua disseminazione, era tutto orientato a far sì che il paziente andasse a casa e pensasse a quella cosa lì fondamentalmente, che in alcuni casi per entrare in collegamento con la parte strategica era per fargli fare delle cose oppure per fargli pensare delle cose e secondo me noi quando pensiamo all'ipnosi invece pensiamo sempre a questa cosa qua, io ho bisogno di tre ore come Erickson, così ti mando in uno stato magico in cui ti dico quello che, che voglio, ma questo è illusorio. Mi piace tantissimo la, eh, la predisposizione, devo predisporre la persona mh, come lavori, cosa ne pensi e come lavori con uh, la di aprire un mondo. Con la resistenza, che pensi del concetto di resistenza, e come ci lavori? Allora, io onestamente io non, non vedo mai questo. Non la vedo mai, non, non la vedo mai, ma non è perché, forse per formazione, ma non la vedo mai come. Io la vedo come al massimo, la vedo come non mi è simpatico il paziente. Mm. Ah, quindi come una cosa tua? È come una roba mia. È una roba mia, non è il paziente che non cambia, ma mi sta sulle, mi sta sulle palle e, e non riesco a. E questo perché sono fatto così, non è, non è una tecnica. Io lo sento e glielo dico delle volte. Dico mi sembra che, che stiamo litigando, ogni tanto dico: mi sembra che, che stiamo litigando io e te e delle volte colgo l'apertura, e dico è vero, anche, a me, anche io ho questa sensazione di star litigando e da quel momento in poi se quella era una resistenza si abbassa un po' Carino. o comunque delle volte svanisce ma io non, non vedo mai la resistenza, vedo sempre ho preparato male io qualcosa o lui non è pronto per questa cosa qui, ma non perché c'è dentro una rimozione, un evitamento eccetera, perché tutti rimuoviamo, tutti evitiamo, tutti quando arriviamo su quella cosa lì cerchiamo di svincolare, di cambiare l'argomento e quello che arriva e dice guarda io ascolto tutti i tuoi podcast, ti seguo da anni, adesso dimmi quello che vuoi che guarisco, non guarisce così facilmente. Certo. Cioè, l'effetto autorità che tutti cercano per me non funziona così bene. Mm -hmm. Almeno nella mia esperienza, non funziona così bene. Um, la mia visione della resistenza è cambiata totalmente il momento in cui ho letto un articolo di De Shazer che peraltro si fa esplicitamente, lo dice a Erickson. Erickson diceva: resistenza è un modo di Porsi de, di collaborare diciamo della persona non so se usava proprio questo termine de shaser nell'articolo la morte della resistenza che è un casino complicatissimo però molto interessante usa la parola collaborazione cioè se ti vedi un paziente resistente che non ti fa i compiti che ti dice non lo so che fa boh eh lui ti sta dicendo almeno io così me lo figuro uh, genna io così non posso collaborare mm -mm. tu mi dici fai questo compito non te lo faccio io ti, così non posso collaborare Um, tu mi dici una cosa e dico, boh, non lo so, ti sto dicendo che così, non posso lavorare. È fantastico perché io leggo proprio a, come se ascoltassi la persona che mi dice questo e quindi se me lo dicesse esplicitamente, io direi, vabbè, Ok, andiamo da un'altra parte. Ed effettivamente, magari non gli dico, ok, va bene, andiamo da un'altra parte, perché se no sarei seguendo il mio dialogo interno, la persona mi prenderebbe per, per, per pazzo, però vado da un'altra parte, lascio perdere, ok, andiamo di qua. Anche se poi, questo è poi un discorso più ampio perché... Per me i costrutti devono essere al tuo servizio, quindi a volte il costrutto di resistenza mi è utile, lo utilizzo perché magari mi pongo sempre nella posizione ricksoniana del prescrivere la resistenza, perché in quel momento mi è utile con quella persona, allora mi torna utile di nuovo il costrutto di resistenza. Però non affrontiamo questo, anche se è interessantissimo perché ti voglio chiedere invece che ci fai con la meditazione in terapia, Cioè, che fai, come la usi, che come funziona? La uso io. La cioè, non la faccio io, non la faccio fare ai pazienti, la faccio fare poco ai pazienti la meditazione, la faccio fare solo a quelli che stanno particolarmente bene, mm. perché per me non è uno strumento terapeutico, non è uno strumento clinico okay. la meditazione. O meglio, lo è, ma solo alcuni pezzi della meditazione, in particolare per essere proprio espliciti, la parte dell'ACT, che è un tipo di psicoterapia, che quindi non è tanto meditativa, ma è tanto di insegnare al paziente a dirgli sto pensando a questo invece di dire sono in balia di questo pensiero per essere un po' didascalici da questo punto di vista quindi la per me la meditazione è restare lì con il paziente è restare lì insieme al paziente mm. e, e non sfuggire via con la testa mm. non andare a pensare mm. ad altro e quando vado a pensare ad altro tornare sempre lì non in modo ossessivo perché questo è il segreto per meditare è che quando io mi accorgo che non sono più lì sul pezzo, torno gentilmente nel presente. Questo scusami. ti, ti, ti dice qualcosa? No, no, no, no non no. mi dico niente. No, no ci torno, te ne rendi conto e ci torni. E ci torno. e Gentilmente intendo che sono molto morbido nel mm. tornare, non è che penso: cavolo, cosa sto facendo? Non sono più qua mm. in terapia, devo tornare qua. Perché questa cosa qua in realtà fa nascere una spirale di giudizi che mi porta ancora più lontano dalla, dal paziente. Interessante. Invece io cerco di restare lì e delle volte magari glielo dico, mi sono mi, perso. Mi sono perso. E io ho un'altra un strategia per, per, per, per ovviare questa cosa. Mi sposto nella stanza, cioè inizio la terapia, io ho fatto per anni la terapia, allora io ho iniziato a fare il terapeuta dentro una palestra. Ok? Ok, okay. Cioè quindi ero dentro una palestra, quindi c'è la stessa ideoline di plastica, uno davanti all'altro. Andava benissimo. Poi sono finito in uno studio più figo con la scrivania. Andava un po' peggio. Quindi ogni tanto esco fuori dalla scrivania e mi metto davanti al, al paziente. Adesso inizio dalla scrivania. Tutti alzi, disposti? Beh, inizio dalla scrivania così. Siamo davanti, c'è la scrivania. Se vedo che continuo a perdermi, gli dico, scusi, posso? alzo la sedia, che tra l'altro pesa 200 kg come quelle lì, alzo la sedia, la l'appoggio e mi siedo davanti a lui più o meno così. Senza scrivania? Senza scrivania. Fantastico. Senza dirgli perché, per come eccetera, poi in realtà quando qualcuno mi dice perché gli dico perché poi ti invito a sederti sulla POANG, che è la sedia dell'IKEA, facciamo la pubblicità dell'IKEA, eh, dove faccio la transipnotica tra virgolette. Carino, carino. che bellissimo, bello, bello come usi lo spazio bello. al servizio del tuo modo di fare terapia. Mi, spo mi sposto tantissimo. Fantastico. E questo mi, mi aiuta sempre con questo processo perché la, la meditazione, la presenza è fisica, non è una roba mentale, non è una presenza mentale. Quando dico presenza mentale, io sono sempre un po' spaventato, perché la presenza è la temperatura dei vostri piedi in questo momento. Non è quello che pensate dei vostri piedi in questo momento, mm -hmm. che sembra la stessa roba, ma non è proprio la stessa roba. E a me serve tanto questa cosa. Poi qualche, a qualcuno gli do, gli do prescrizione, se trovo qualcuno che è particolarmente predisposto, gli dico vai a casa, fai 20 respiri al giorno meditativi, ma non è meditazione di per sé, è un esercizio che gli serve per iniziare a scorporare quello che pensa da quello che sente. Ecco. Un Penso questo. di essere un po' in trance. Ok. Adesso. Adesso. <ride> <ride> allora, um, ti farei altri 7 milioni di domande, ma il tempo è tiranno. Però, uh, ritorniamo un attimo all'inizio. Perché tu non fai solo lo psicoterapeuta, ma fai anche co come si dice, quello che il vendi. Il di divulgatore. Il divulgatore. Però tu vendi anche gli infoprodotti sì. sulla sì, sì. su meditazione. Eh, pare, hai un gruppo? Ho un medico. gruppo di meditazione. È un, gruppo, è un gruppo Facebook. Sì. Okay? Meditazione. Uh, vendevi cose. Vender, vende, vende cose vendi in Vendo food, co vende cose. Il mio editore le vende, però io ho questa fortuna di avere un editore che le vende anche se le vende a mio nome. Okay. Ah, okay. Cioè la gente non lo sa, ma la maggior parte dei messaggi che arrivano a mio nome non sono io che li mando, tra virgolette. Questo mi aiuta molto. Fantastico. <ride> non so neanche qual è la domanda, però... Um, è bello questo no? perché a me quando un collega mi dice, un collega, un, un ragazzo che è finito superiore, superiori mi dice mi conviene studiare psicologia perché in Italia un terzo degli psicologi di tutta Europa, un corte di tutto il mondo, siamo tanti, io dico se ti piace sì, perché se ti piace ti ingegni e trovi i modi per, per lavorare, che sono uno… io. io Vete solo clinica. Adesso beh, la formazione da qualche anno con la scuola, eccetera. Però la clinica è la cosa principale. Ehm, per niente cavolo, di voglia a fare infoprodotti, se lo dico prima: non ce, la, non ce la posso fare, ma un domani, però, ora non ce la posso fare. Ehm, quindi si può fare anche solo clinica, ma si può declinare in tanti altri modi: vedi mm -hmm. tu, vedi Luca, vedi Gerry, eh, vedi Bernardo, eccetera. Mm -hmm. ehm, Com'è sta roba? Cioè, com come te la vivi? Come, come ti vivi tu? Come ti per beh. Non lo so, qual è la domanda, dimmi qualcosa <ride> di questo mondo. Beh, è bello è bello perché ti dà modo di prendere fiato dalla psicoterapia, che è bellissima, e credo che non smetterò mai di fare lo psicoterapeuta perché è molto bello. Ma è molto più bello se non ne hai bisogno, mm. se non hai bisogno di, ti, di, certo. di, di quel paziente che resti nel tuo studio, che non vada via, eccetera. E quindi. Io la vivo molto bene e poi per me è stato un processo molto lungo, cioè, nel senso, io inizio, io inizio, faccio un corso di PNL nel 2001. Nel 2001 il trainer del corso di PNL mi dice: Mi piaci, poi scopro perché mi piace, perché io non sapeva niente, ok? Era una capra, era. non sapeva niente, okay. quindi gli serviva uno che conoscesse quelle certo. cose, okay, Quindi mi dice: Vieni a fare i corsi con me, iniziamo a fare i corsi insieme, praticamente, quindi a tenere corsi di queste robe qua. Mentre. Teniamo i corsi, lui mi dice andiamo a fare un corso in un poliambulatorio nel Mantovano e io conosco la mia prima datrice di lavoro, la proprietaria di questo poliambulatorio che mi dice guarda io ho dei pazienti, vieni a vederli, io ero appena laureato praticamente, conoscevo solo le tecniche di PNL e io gli dico di sì. Ora, a parte la sfrontatezza di, di dire di sì così a 26 anni e vedere i pazienti ma ci vuole qualcuno mi diceva oh ma vai fino a Mantova cioè da casa mia a là sono 166 km andare 166 km a tornare per arrivarci da, da Padova a là in treno ciao tre treni sono sempre in ritardo tre ore di viaggio l'ho fatto per 11 anni quando qualche giovane mi dice eh, ma guarda che io non ho voglia di andare nel paesino fuori a fare nel poliambulatorio io penso è per questo che vi lamentate che non c'è lavoro. Mm -hmm. cioè, adesso esagero un pochettino, però è così, io per 11 anni ho fatto 300 km a settimana, non tutti i giorni ma… Se dovessi fare una crasi… oggi mi piace la parola crasi, l'ho usata okay. anche prima, penso che non, non mi è usata in vita… Questa è reto figura crasi. retorica che ma, faccio fatica a ricordare… A me mi piace come mi suona in bocca, okay. crasi… No? crasi. Uh, se dovessimo fare uh, un mix di, delle due cose, Um, invece molto questo concetto uno seguire quello che ti piace cioè anche tu però riprendendo quello che ho appena detto no? se non ti va di fare gli infrodotti perché c'è stato un momento in cui dicevo devo fare un infrodotto, lo fanno tutti pure Romeo Lippi fa il gruppo in, non so dove è Romeo lo dovrò fare pure io sto, sto gruppo no? e invece poi a un certo punto ho detto a me non piace, io non lo faccio perché l'infrodotto non lo sono portato avanti per un anno e mezzo e non l'ho mai fatto non mi piace, a me non piace fare un infrodotto. se devo... Guadagnare i soldi dovrò trovarlo in un altro modo. Fare quando vuole mi piace. Aggiungendolo al quello che hai appena detto tu, ti, ti devi sacrificare con te stesso, con la vita. Cioè, nel senso, devi farti tre ore di treno per undici anni. Ma è ovvio che se ti fai tre ore di treno per undici anni è perché fai una cosa che ti piace. Poi ci andavo in macchina, eh. Ah, eh. in macchina, ok. Poi perché però andare da qua, po su piccola postilla, per andare nel mantovano, rivarolo Mantovano con la macchina significa che su 50 volte che ci andavo all'anno, 40 una nebbia che non si vede da qui a lì. Certo. Ok, quindi sensi da ragno. Ma Ti credo che eh, <ride> Io pensavo che andassi in treno e mi tornava tutto il discorso dello studio della meditazione. No? Perché cazzo no. fai in, in treno? Un, un anno poi... in treno poi sono passato alla macchina. Certo, okay. <ride> Però l'idea del... Non è così, Luca dice Mazzucca, lì dice... Devi ragionare da maratoneta, non da 100 sì. metri. Se vuoi tutto e subito non avremmo una scuola di specializzazione. Uh, ok, ok, ok. Ti faccio l'ultima domanda. L'unica domanda l'hai sentita prima, um, strutturata. Immagina che uh, hai degli psicologi che ti ascoltano uh -huh. e gli vuoi dare un consiglio su un esercizio da fare nella vita quotidiana una strategia da mettere in atto, un compito che gli possa tornare utile all'interno della psicoterapia. Quindi fai questa cosa nella vita quotidiana perché ti permetterà di allenare una tua capacità, di raggiungere un livello utile poi nella psicoterapia. Qual è mm. l'esercizio? Imparare ad ascoltare. Ok. Come lo dovrebbero fare? Nella... Tipo, quando il tuo amico te, ti parla e tu ti stai rompendo le balle. Dopo quanto tempo ti rompi le balle? Ok? Forzati ad ascoltarlo, forzati a mettere da parte quello che vorresti dirgli, forzati a, a non dirgli come la pensi, forzati a non dargli consigli, forzati a non cercare di cambiarlo. Ascoltalo, perché molte volte il semplice ascolto provoca un cambiamento. Mm -hmm. ecco. Questo è superfacente anche perché, sai, qualche giorno fa stavo in giro con una persona. Eh, un amico, eh, però ha parlato solo lui, è solo di sé. Era molto frustrante, no? perché cioè, ero lì con lui e io non potevo dire niente, c'era solo lui. E ci scordiamo come quest... questa relazione, questa relazione, quella relazione non è molto diversa la relazione che tu hai con i clienti. No? Eh, se non sei in grado di... Mettiamo in positivo, se alleni la tua capacità di ascoltare fuori, è una cosa che ti porti dentro, non, non è molto speciale la relazione che hai co, col cliente, la relazione è la cosa più importante in psicoterapia, la relazione è la cosa più importante in qualunque professione. Okay. Sì. Quindi allenati ad ascoltare, non metterti a, a dare i tuoi giudizi, le tue categorie, ascolta. Bello. Che non è… Grazie Jeff. A te. Eh, grazie.